buongiorno ragazzi oggi è domenica e purtroppo vanessa non sta bene adesso ve la faccio vedere qui c'è anastasia anastasia unicorno stamattina fatti vedere amore come sei bellina buongiorno. vestita da unicorno col pigiamotto andiamo a vedere come sta vanessina buongiorno amore come stai malissimo questa è la situazione, si è svegliata stamattina alle 6 e mezza e ha rimesso, e aveva la febbre a 38 7, e niente, ha rimesso ancora qualche uh, mezz'ora fa, gli ho dato una spremuta, forse ho sbagliato e lei ha rimesso. Vane, guardami un secondo, non riesci, ti dà fastidio la luce, ragazzi ho acceso la luce per farvela vedere ma lei dà fastidio, quindi eh, ci vediamo più tardi. E niente ragazzi, Vanessa si è presa il virus della gastroenterite che sta purtroppo circolando eh, in questo periodo, ci sono tantissime persone, tantissimi bambini colpiti appunto da questo virus e siamo riusciti a beccarlo anche noi il problema è che noi fra tre giorni dobbiamo partire per Roma infatti, infatti, vero Anastasia dove sei? Vero? Sto giocando, sì, tu giochi sempre e scrivi sempre tantissimo sei molto brava, e quindi non so se riusciremo a partire, mannaggia questo viaggio a Roma non riusciamo proprio a farlo solo che insomma abbiamo già pagato tutto, anche l'alloggio in cui andremo a vivere eh, vedremo vedremo come andrà domani al massimo dopo domani deciderò cosa fare se disdire tutto oppure no lo so amore che vuoi partire solo che se Vanessa non sta bene non si può partire e se domani Vanessa starà ancora male esattamente come oggi sarà molto probabile che noi non partiremo ci aggiorniamo tra poco ragazzi hours later. allora ragazzi ho misurato la febbre Vanessa e ha la febbre 39 Adesso sta dormendo. Io e Anastasia siamo qua in camera, adesso ci guardiamo un film e aspettiamo che Vanessa si svegli, si è addormentata, poverina. Perché tutti stavano dormendo, tranne me e gasto. Io mi ero addormentata anch'io, sì, sulla poltrona, ma adesso preferisco sdraiarmi un po' sul letto perché sono veramente stanca. Stamattina mi ha svegliata alle sei e mezza, che appunto stava molto male. E quindi adesso ho bisogno di fare un riposino. Ma non va a scuola? No, domani non va assolutamente sì. a scuola. Tu, sì, certo. Tu domani vai a scuola. Papà, sei tutta sporca perché ti sei mangiata i baci di dama. Va bene, ragazzi. Adesso Anastasia si cambia perché aveva molto caldo. Con quel pigiamone unicorno è veramente molto caldo, eh. Ora allora, ti sei cambiata? Ok, andiamo giù perché papà è venuto su e non mi va di lasciarla da sola. Va bene? Così andiamo a vedere se per caso le sia abbassata un pochino la febbre. Sì, però tu... Mi piace, guarda. è così si può È bellissimo, amore. Solo che è tanto caldo, sai questo pigiamone? Quando va bene? Quando andiamo in montagna. Quando andiamo in montagna, secondo me va bene, possiamo provare, eh? Va bene? Senti, andiamo a vedere come sta la Vane. E tu cosa guardi un po' YouTube? Eh? Va bene. Dove sei? Ma ci uscire il gattino. Ecco. Ma lascialo qua il gatto, che problemi ti? Lascialo qua, lascialo tranquillo. la sua bacinella perché purtroppo vomita spesso dormi amore Vanessa si sta svegliando guardate come rossa in faccia poverina amore come stai eh malissimo eh stai male amore sei un pochino meglio ti ho messo il ghiaccio in testa perché sei caldissimo No, amore, sei calda, sai tutta la faccia rosso. Vuoi che ti faccio le, le caviglie col ghiaccio? E se poi sono fredde? Saranno fredde sicuramente. Però ti, ti tolgono l'infiammazione della febbre. Proviamo. Amore, guarda, che è meglio che ti sto lontana. Ma che ho paura di ammalarmi anch'io. Che stai facendo? Non urlare, che Vanessa non sta bene, ma. Cosa fai? stai facendo un massaggio rilassante? Come massaggi, e... è il secondo! Ah, è già il secondo? Uh, Beata te, Anastasia! I ai piedi! Springono! Aia. Aia. Ma non ti fai male alle manine? A te non, ti, non, non te le schiaccia nemmeno come dovrebbe, secondo sì, me. Dopo, ma sì. il massaggio, non fa. Fai il massaggino, amore. A te come va? Ah, amore beh diciamo che per avere la febbre 39 ti vedo abbastanza vigile eh. forse con la supposta adesso è scesa un pochino la nausea ce l'hai? per adesso no? guarda cosa ce l'ha la no, ciotola, eh se dovesse arrivare all'improvviso ok? dopo vi farò vedere il segno che aprò sui piedi dici? Sì. no non lascia i segni è fatta apposta eh non lascia i segni e non farlo se fa male scusa. toglili hai fame amore? Vuoi un biscotto? Sì Vuoi un bacio di dama? Sono contenta, te lo porto subito amore no. Tieni amore, adesso te lo apro Sai cosa faccio dopo? Volevo fare una ciambella No, allo, no. Yogurt. allo yogurt E i mirtilli E invece sai cosa faccio? Faccio i baci di dama con le mandorle Anziché le nocciole, le avevo già fatte ed erano venuti buonissimi. Ma a me piacevano. Sì, come no Non ho capito quale tipo altri me piacevano. Gli stessi biscotti però li faccio io sì, però... Però, no, no, amore, sono gli no, stessi. Le Sai le mandorle quando le tosto dentro la padellina? Eh, ti piacciono, vero? Sì. E quindi il procedimento è quello: si tostano 100, 100 grammi di mandorle ma poi si frullano 100, 100 grammi di mandorle, si frullano e dopo si, si fa l'impasto con la farina e il burro. Eh? già mi piacevano. ma a te quale dolce non piace? Scusa. Non esiste un dolce che non ti piace, certo che ti piacciono, anzi sì. poi mi aiuti a fare le palline, sì. ok? Sì! Oh, ti sei alzata, che bello, ciao amore, sono contenta. Sì. La crepa della nutella aveva già mangiato. Stamattina ho fatto le crepe della nutella e mi sono uscite male, non poca... mi chiedere Infatti il fatto. Infatti malissimo. Perché probabilmente ho messo poca farina, non erano lo so. Sì, Ma buone. Sì, erano buone. Ma sì, erano buone. era treppo, era buona. Sì, era buona, era una treppo. Era una crepe, però mi, usciva, mi è uscita un po' molle. E mancherà un'altra volta. Perché secondo me non ho messo abbastanza farina. Ma c'è l'impasto, lo vuoi? No, oh. no, vero. Stai tranquilla, non mangiare troppi dolci, perché adesso stai bene. Dopo le... mangio quello che fai. Sì, adesso volevo sì. riposarmi, ma mi sa che abbandonerò questa idea. Qua, qua, qua. Guarda che adesso mm. ti do mm. <ride> due scappellotti. Cos'hai fatto? Qua perché butti le briciole per terra e poi poi c'è il gatto che passa e ispira tutto allora questo è il tuo terzo bacio dopodiché non è qua qua, qua. Dopodiché... e poi dopo mangio quella una, ci una... voglio assaggiarli basta eh. Anastasia basta nutrirsi di dolci si basta, ma basta eh quello... quali? quello che facciamo noi due certo dopo qua, qua. No. Vuoi farli con noi? Mm. Se te la senti ti lavi bene le mani Ti le disinfetti no. non dai acqua, però non con la perché Guarda io sono sicura che non ce la farai Adesso come, come ti, come? ti al ad alzarti in piedi no no, no no no no no Sei senza calze Non lo no. fare non lo Anastà, Vanessa adesso hai la tachipirina in corpo Avevi la febbre 39 un'ora fa eh? 39 è alta Non dai, è non esagerare perché poi stasera rischi di averla a 40 e non... Comunque mettete in conto proprio a farlo. Certo, ti alzi, vai in bagno, fai anche pipì se vuoi Ti dico solo una cosa Vane, che secondo me a Roma non riusciamo ad andare Non credo che tu oggi hai la febbre a 39 e domani Non ci credo Non credo che tu domani possa essere completamente sfebrata Quindi sono sicura che purtroppo a Roma noi non andremo se papà e Daniel Ma e Anastasia vorranno andare io... Non mi ricordo son felice. più, però un giorno a scuola c'era il nostro compagno adesso, non mi ricordo che forse Martina... Mm. È praticamente non è venuta due giorni a scuola perché aveva tutti i giorni, ha iniziato da mattina come me, la a 41. Infatti... Due giorni, eh? Infatti. Non 4-6. Ma infatti io ho paura che a te si a si 41. alzi ancora di più. E la, invece la mattina del secondo cioè il pomeriggio del secondo giorno gli è passato poi scendevo piano piano Sì, ma ho capito ma Vanessa ma se tu oggi hai la febbre a 39 domani ancora hai la febbre alta ma anche se tu domani facciamo finta che tu domani non hai la febbre sarebbe, Vabbè, e, e sarebbe lunedì Sa se tu domani per, per, per puro miracolo sei sfebbrata ci si può pensare ma in questo momento non ci credo che tu domani sia sfebbrata ok? perché comunque sì, oggi è la febbre a 39 è e al massimo no, no e al massimo domani puoi iniziare a scendere se va bene guardatemi tutti quanto sono brava cosa stai facendo? guardatemi tutti com come son brava a cadere dalla poltrona e a farmi del male ma perché sali sul, sul tiragraffi di Gasper? se si rompe? e comunque dai se non partiamo stiamo con, stiamo con Gasper No, io ho fatto con papà e Daniela Ah guarda, se volete andare più che volentieri, oh, io sarei, con sarei contenta. <ride> Poi prima di partire no, a noi con papà e Daniela fate una foto di pè con Vanessa così. Andavo letto penso di essere tutte e tre. Con Quella foto. Scrivete nei commenti uh, se voi avete visto questo film, quell'anno infame. Se non l'avete visto è uh! su Netflix, andate a vederlo perché Be è bellissimo. È vero, e bello? Se voi non dove c'è una bambina Mercoledì Andatela a vedere sì. E noi l'abbiamo già visto due volte Il nano infame perché è troppo simpatico Guarda stavi per fare canestro Nella ciotola nel, nel recipiente dove Vanessa Rimette Però io che ho lavato ovviamente Ani stop Papà. Non iniziare a diventare oca allora, facciamo una cosa, sparecchio i piatti che di oggi del pranzo, eh Vane, e, e poi iniziamo a fare i biscotti. Non agitare Vanessa, non lo fare, non lo fare. Non, non fare agitare Vanessa, ok amore? Nel frattempo tu stai tranquilla ancora un pochino, rilassata, ok? E la mamma poi ti chiama. Grazie del consiglio. Allora ragazzi, questa cosa la volete comprare subito. Ma cosa? Contate fino a tre. Mamma, conta. Uno, due e tre. Questa, adesso chiudi gli occhi e conta fino a quattro. Oh, madonna santa. Vai. Uno, due, tre, quattro. Due, cinque. Dai, e quindi? Che devo andare a non fare i bacetti? Noi. A 3. Fino a Ma ho già contato fino a sette, cioè non è successo okay. niente. Uno, qua. Poi me ne vado, eh. Sì. Uno, due, tre. Ecco qua. miseria, De! Vane, come stai? Stai ancora bene? Te la senti di fare i bacetti? Sì? Allora ascolta, adesso preparo l'impasto e ti chiamo, va bene? Bimbe, state lavando le mani? Bravissime, dai, che venite a fare i dolcetti, te la senti, Vanessa, di stare in piedi? Ok, puoi anche star seduta, eh? Vieni, amore, però non devi tostire sui dolcetti, eh? Possibilmente, ok? Amore, è già diventata alta. Mamma mia, ancora un giorno di febbre mi superi. Hai freddo, amore? Qua ci sta bene. Sì, è più caldo di qua. E eh c'è anche il forno acceso, eh. Quindi eh, dai, forze. allora Anastasia, ti ricordi cosa devi fare? No, le palline e le schiacci un pochino Ma come fai, poi lo devi poi tagliare dentro dentro ce le mettere Ma, così. Ma no, non si fanno tante dire. palline. Allora, Vanessa, fai una pallina e poi la, la pressi leggermente quando la metti sul, sul vassoio. Prova? No, non cominciare, eh. Non si può mangiare. Non no, non si può mangiare. Sì. È tutto crudo, c'è la farina cruda, che schifo. Vai. Sì, dai. Una pallina, eh. Non dovete metterci un quarto d'ora a Ok, dai, vediamo un po'. Bene. Dai, su. Quando va nel se non te la senti più, sì, però cerca di farle un pochino più grosse. Però è un tipo pezzo. Eh. Ma così va bene? Sì, ma è troppo piccola, altrimenti eh. si brucia in forno. Ok? Ma perché si brucia? Ma... ma perché si devono cuocere tutti nella stessa maniera? Se uno è più piccolo si cuoce prima e poi si brucia, se non sono tutti uguali, ok, amore? Così Va bene Ecco, eh, così va benissimo, bene? Sì, perfetto la mia vane cosa hai fatto? le assaggiate guarda che non devi mettere le mani in bocca eh, quando si cucina no c'è la farina ma che schifo la farina è cruda a me piace crudo si la farina cruda certo buonissima è il tuo piatto preferito eh vanessa va bene che perfetto no amore non farli più, se non, non te la, la sento. No, me, me la sento, però non ci voglio. E non farli. Vai sul divano, Vanessa. Hai la febbre alta, eh? Io lo sapevo già. Cosa credi, Ani? Però farli bene. Vai, farli sulla, vai sul divano e rilassati. Non, non stancarti troppo, dobbiamo evitare che la febbre ti si alzi, ok? Ani è piccolo. Sì, mamma, però tu guarda la sedia perché li fa, perché sì. li, li fa così. Ani è piccolo. Stai mangiando, amore, i bacetti? Mm? Abbiamo fatto i biscottini li riempiamo di nutella e Vanessina si li mangia, anche Anastasia, vabbè, ma non avevamo dubbi, non esagerare, eh, però Vane, vale, perché poi magari sei vane ancora, ok? Cosa c'è? Allora, sono le 10 e quasi un quarto, Vanessina oggi sei stata abbastanza bene, diciamo che dopo il febbrone a 39 eh, ti è scesa, a 37 e mezzo. Adesso mi sembri ancora un pochino calda, la stiamo misurando e, e boh, poi andiamo a dormire e speriamo in bene che tu riesca a guarire prima di mercoledì. Allora, aspettiamo qualche minuto così vediamo quanta febbre hai. Va bene, amore, tu come ti senti in generale? Mi va bene. Ti senti bene, cioè, però eh. un pochino meno di oggi. Dimmi la verità, oggi ti sentivi un pochino meglio. Ti vedo non un pochino. Era. No? Ti senti comunque bene. Io ti sento un po' caldina adesso. Vediamo. No, io mi sento calda, mm. però dicono che quando ti senti calda ed, uh, le altre persone ti sentono fredda E, e io, io dico, oddio oh sono pulente, ho la febbre, invece no Invece quando io mi sento fredda ho oh no, la... Hai la febbre Io mi sento calda No, ma sei calda quindi hai la febbre e adesso vediamo, vediamo quanto, ok? Allora, Vanessa ha tolto il termometro, vediamo quant'è La 37 e mezzo Vabbè Guarda. questo termometro non è quello digitale Quindi bisogna vedere Guardate. la linea È già è sfocato Poi in lontananza non si vede niente Comunque Vanessa 37 e mezzo Quindi io la tachipirina non te la metto Se stanotte ti svegli e stai male Mi chiami e ti metto la su posto Ok? Guardatevi ragazzi Cosa c'è Anastasia? Poi andiamo a dormire Che sono molto stanca Uno Due tre. Guarda che tu cade e ti fai male Uno, uno Due Tre Tre 5 Tre Va bene, dai eh, Sei stanca anche tu Allora, amore Salutiamo i nostri amici E, e, allora ragazzi, e speriamo di partire finito, finito. Tra tre giorni Va bene Allora, ragazzi allora, ragazzi, Il video è finito qui Tu la sera sei ubriaca Allora, ragazzi io non Il ti video capisco. è finito qui Sì, il video è finito qua eh, Vanessina, salutali tu, dai Ragazzi, il video finisce finito qua Ragazzi, iscrivetevi al canale attivate la campanella <ride> e lasciate un bel like Perché a questo video ciao, ciao!